Cosa sono le costellazioni familiari? Beh, una definizione che a me piace è come se fosse un'opera d'arte in cui posso vedere, manifesta la mia vita, quello che sta accadendo in questo momento rispetto a una domanda che è quella che fa iniziare la costellazione familiare. Il facilitatore è un artista per cui si fida di quello che arriva, delle informazioni che arrivano e di volta in volta eh, mi permette di andare a esplorare, di andare a vedere sempre più a fondo come mai c'è un blocco, come mai c'è qualcosa che mi impedisce di andare avanti nel mio processo di crescita e come fa a fare questo? Eh, sempre, si lascia guidare e quindi di volta in volta magari chiederà ah, di eh, scegliere tra eh, i componenti del gruppo, chi fa, me innanzitutto per vedere come sto e altri rappresentanti in modo da creare un quadro per comprendere da dove si origina il mio blocco a questo punto possono venire fuori emozioni, perché tutto quello che io non ho ricevuto magari i miei genitori stessi non l'hanno ricevuto e la magia accade quando finalmente comprendo, comprendo dove c'è stata eh, l'interruzione della trasmissione di quello di cui avevo bisogno, ringrazio comunque per il dono della vita ai miei genitori e comincio a fare il miracolo che è dare a me quello che non ho ricevuto, comincio a darmelo io e in questo modo poi posso trasmetterlo ai miei figli, alle persone che incontro, ai miei amici, a tutti quelli che mi circondano, comincio a trasmettere gioia, amore, tutto quello che non ho ricevuto lo posso finalmente donare perché non ho più bisogno di chiederlo a nessuno se non a me stesso.